Pace e bene, oggi ti racconto una storiella. Sulla riva del ruscello un piccolo moscerino si era addormentato, ma dal profondo della foresta arrivò un ruggito sordo e possente. Il povero moscerino si spaventò terribilmente. Un grande, grosso leone alla ricerca della cena ruggiva a pieni polmoni. Il moscerino gridò indignato, «Ehi là, volete smettere? Cos'è tutto questo trambusto?» Non potete lasciar dormire in pace la brava gente? Che diritto avete di stare qui?» Il leone sbuffò. «Che diritto? Il mio diritto! Io sono il re della foresta. Faccio quello che mi piace, dico quello che mi piace, mangio chi mi piace, vado dove mi piace, perché io sono il re qui!» «Chi ha detto che voi siete il re?» domandò tranquillamente il moscerino. «Chi l'ha detto?» ruggì il leone. «Io lo dico, perché io sono il più forte e tutti hanno paura di me!» «Bah, io tanto, per fare un esempio, non ho paura di voi, quindi non siete re!» disse il moscerino. «Non sono re! Ripetilo se hai il coraggio!» «Certo, lo ripeto! E non sarete re se non vi battete contro di me e non vincete!» «Battermi con te!» sbuffò il leone calmandosi un po'. «Chi mai ha sentito niente di simile? Un leone contro un moscerino?» Piccolo atomo insignificante, con un soffio ti mando in capo al mondo. Ma non mandò niente da nessuna parte. Ebbe un bel soffiare e sforzarsi con tutta la forza dei polmoni. Tutto quello che ottenne fu un moscerino che faceva l'altalena sullo stelo dell'erba e gridava «Son più forte di voi, sono io il re!». Allora il leone perse definitivamente il senso delle proporzioni e si buttò avanti a fauci spalancate per inghiottire il moscerino ma inghiottì solo una zolla d'erba. E sotto insetto, dov'era? Proprio in una narice del leone, e là cominciò a soleticarlo e a punzecchiarlo. Il leone sbatteva la testa contro gli alberi, si graffiava con i suoi artigli, ruggiva. «Oh, il mio naso, il mio povero naso! Pietà, esci di lì! Va bene, sei tu il re! Sei quel che vuoi, ma esci dal mio naso!» Allora il moscerino volò fuori dalla narice del leone, che, mortificato e umiliato, sparì nel profondo della foresta. Il moscerino cominciò a danzare di gioia. Sono il re, sono il re, ho battuto un leone. A forza di saltellare, esultando qua e là, il moscerino non si accorse di essersi avvinghiato in qualcosa di fine, di leggero e di forte, dei lunghi fili bianchi, quasi invisibili tra i fili d'erba, che si attorcigliavano intorno al suo corpo, legando le sue zampe e le sue ali. Il ragno arrivò sulle sue otto zampe borbottando Ma che bello stuzzichino reale per la cena! Morale della storia. Grandi o piccoli, i superbi sono sempre poco intelligenti. Chiediamo al buon Dio che ci aiuti ad essere persone umili, consapevoli dei propri pregi ma anche dei propri limiti. Sei riuscito in qualcosa? Hai avuto successo? Ringrazia Dio! vai avanti senza montarti come la panna. Hai sbagliato? Sei caduto? Hai mancato? Coraggio, ravvediti, rialzati e riparti senza stargli a disperarti. Accogliendo così l'invito di Gesù che ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete pace per la vostra vita. Sì, pace quella pace che la superbia invece ci toglie. Che il buon Dio ti benedica.